Siamo con Cristina e Simone Samuelli che hanno scelto per la loro attività di sponsorizzare lo piano lab. Perché ah, mai una scelta così intrepida? Diciamo per farsi conoscere, eh. Eh. ma è perché siamo vicini quindi... al ah, cuore. Eh. Siamo clienti di loro, e loro, loro sono, sono clienti, clienti nostri. Cosa vi aspettate da un'iniziativa come questa? Per farci conoscere tutti quello che già ci conoscono e Che vengono a mangiare qua? Vengono eh, eh, a mangiare sono le cose a eh. Eh. Verranno a mangiare qua Il piatto del giorno La vostra specialità? Dai, I primi piatti sicuramente Questi spaghetti, Espressi, spaghetti Alla carattera. Vari sughi Sarsiccia e stringhi eh. E poi Dragù, serve ah, serve di pesce, di pesce. Mm. e quindi dato che si è fatta ora di cena buon appetito a tutti e grazie, grazie, grazie